The Black Space Tour è uno spettacolo, ma è anche un concerto. È uno spettacolo concerto politicamente scorretto, perché prende le fiabe e le rivolta, o meglio, le raddrizza perché le mette nel suo significato originario, cioè quello di far vedere gli uomini come sono, con i loro pregi e i loro difetti. Però è anche uno spettacolo sulle paure, le vostre, le mie, tutte quelle che non vogliamo vedere. È uno spettacolo sulla notte, quando arrivano i mostri e ti vogliono mangiare la testa, ed è uno spettacolo che si ripromette di non farvi dormire per tutta la notte.